Ciao a tutti, io mi chiamo Lorenzo Pizzuti, sono un ricercatore, e un divulgatore all'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e mi troverete in giuria a FameLab Torino 2022. Io sono un ex FameLab, ho partecipato a FameLab nel 2016 alle selezioni di Trieste. È stata una delle esperienze più belle e formative di tutta la mia carriera. Al di là del fatto che FameLab mi ha aperto le porte a questo mondo della divulgazione, della comunicazione della scienza, quindi il mettersi in gioco su un palcoscenico, inventare, creare. La cosa più bella che mi ha lasciato questa esperienza sono i contatti. I contatti con una grande quantità di persone estremamente interessanti provenienti da tantissimi ambiti della scienza ma accomunati da questa grande passione per la divulgazione scientifica persone con cui sono in contatto tuttora e che mi hanno cresciuto tantissimo nella mia formazione sia scientifica da ricercatore che di comunicatore della scienza quindi che dire ci sono tante motivazioni per iscriversi a FameLab noi vi aspettiamo numerosi l'11 maggio a Torino al Cubo Teatro in via Pallavicino 35 Lunga vita e prosperità!